ecco come si prepara il legno per la pirografia abbiamo preso un pezzo di legno grezzo di tronco con anche la corteccia e dobbiamo lisciarlo molto bene per poterlo pirografare prima di tutto usiamo una macchina elettrica Una volta tolto il grosso con lo strumento elettrico passiamo ad utilizzare della carta vetrata a mano La superficie del legno da pirografare deve essere completamente liscia perché sia i nodi che eventuali rugosità del legno danno fastidio e non permettono alla punta del pirografo di scivolare quindi è proprio necessario togliere tutto ciò che può dare fastidio e lisciarla perfettamente si parte con eh, una carta vetrata con grana più grossa per poi passare a quelle molto fini proprio per togliere ogni minimo disturbo Diamo ancora una passata con ehm, lo strumento elettrico e poi dobbiamo togliere anche le parti laterali, non solo la parte centrale. Ecco, qui vediamo che stiamo ripassando bene anche i bordi perché altrimenti possono esserci delle schegge che danno fastidio anche durante il lavoro e vediamo come la superficie sta diventando proprio perfettamente liscia Ecco come dicevo bene anche i bordi, il lavoro è lungo e piuttosto impegnativo, però è necessario soprattutto quando si tratta di tronchi, pezzi di tronco. Una volta lisciato completamente, pronto per essere utilizzato e vediamo per esempio questo risultato finale sul tronco che avevamo lisciato prima, con il pirografo abbiamo fatto un bel lavoro. Poi una volta pirografato abbiamo passato anche uno strato di vernice trasparente per renderlo un pochino più lucido e proteggerlo dalla polvere. Qui vediamo i tronchi così come erano all'inizio. Questi invece sono dei tondini di legno di castagno, quindi un legno molto duro e qui è Mano, passiamo alla carta vetrata altrimenti è proprio difficile da lavorare questa è una cassetta della frutta è un legno molto dolce sottile però anche qua Una volta lisciato bene con la carta vetrata, ecco come stiamo facendo con una striscetta è possibile senza problemi pirografarlo. Questa è una carta vetrata da 800, è già piuttosto fine, oltre l'800 ci può essere il 1000 ma comunque 800 può già andare bene per dare l'ultima passata prima di pirografare. Vediamo anche il compensato, che sembra apparentemente già liscio, ma anche questo conviene lisciarlo bene con la carta vetrata. Questa è da 500, un po' più grossa rispetto a quella di prima, bisogna lisciarla bene anche nelle parti esterne, proprio su tutta la superficie. Il compensato è già apparentemente liscio ma eh, questo lavoro bisogna comunque farlo. Ecco, vediamo tanti tipi di carta vetrata che vanno da 100 a 1000. Il numero eh, dipende dalla grana. Più grossa è la grana e più basso è il numero, quindi 120 ha una grana grossa, mentre... 500 avrà una grana fine e 1000 ancora più fine qui vediamo quelle fini 500, 800, 1000 e le vediamo al microscopio questo è il 500 l'800 vediamo che è più fine e il 1000 ancora più fine grazie a tutti per l'attenzione Pirografi e accessori li troverete su www.elettronicadidattica.com e iscrivetevi al nostro canale per continuare a vedere i nostri video. Ciao a tutti!